Ciao Miriam, come va? Tutto bene? Tutto bene, a te? Eh bene, dai! Stavo ripiastrellando la stanza, volevo ripiastrellarla con delle piastrelle quadrate, in modo che la riempissero perfettamente. Ah, bene! E hai modo di tagliare le piastrelle? Eh, no, purtroppo no. Mm. Sei sicuro di poterlo sempre fare? Beh, immagino di sì. Se, per esempio, una parete fosse lunga il doppio dell'altra, basterebbe che il numero di righe sia il doppio del numero di colonne. D'accordo. E se le pareti della tua camera fossero lunghe mm. rispettivamente 5 e 6 metri? Beh, beh, basterebbe prendere 10 righe di piastrelle per 12 colonne, oppure 15 per 18. Mm. Il problema è che penso che quello che tu voglia fare non è sempre possibile. Prendi ad esempio un foglio A4. D'accordo. Ok, affiancane un altro lungo il lato maggiore e in questo modo otterrai un rettangolo che ha le stesse proporzioni del foglio di partenza. È vero, ne ottengo uno che ha come lato più piccolo il lato più grande del vecchio foglio e come lato più grande due volte il lato più piccolo del vecchio foglio. Esatto. Ora immaginiamo che il lato più piccolo del foglio A4 sia di lunghezza 1 e indichiamo con X la lunghezza del lato maggiore. Come hai notato, il lato più grande del nuovo rettangolo ha lunghezza 2. Ah, d'accordo. In questo modo... Con la proporzione riusciamo a trovare x, perché se uno sta x come x sta 2, x alla seconda è uguale a 2 e quindi x è la radice quadrata di 2. Adesso immagina che il rapporto tra la lunghezza delle pareti della tua camera sia esattamente radice quadrata di 2. Quante piastrelle disporresti per lato? Beh, beh, devo devo trovare la frazione che corrisponde alla radice quadrata di 2. E questo è il problema, non esiste alcuna frazione associata a radice quadrata di 2. Mi stai dicendo che non tutti i numeri con la virgola sono associati a una frazione? Esatto, radice quadrata di 2 è un numero decimale non periodico con infinite cifre dopo la virgola e quindi non si può scrivere come rapporto di due numeri interi. Ok, e, e come si chiamano questi numeri? Si chiamano numeri irrazionali. E dobbiamo allora trovare un modo per definire anche questi numeri razionali e quindi definire tutti i numeri reali. Visualizziamo i numeri interi sulla retta, possiamo trovare radice quadrata di 2 procedendo per approssimazioni. Io so che radice di 2 alla seconda fa 2 e quindi sarà compreso tra 1 e 2 perché 1 alla seconda fa 1 e 2 alla seconda fa 4. Adesso consideriamo i decimali che si trovano tra 1 e 2 che hanno una cifra decimale. Notiamo che 1,4 al quadrato è minore di 2 e 1,5 al quadrato è maggiore di 2. Quindi radice quadrata di 2 si troverà tra 1,4 e 1,5. È vero, ma allora andando avanti ottengo che la radice di 2 con lo stesso ragionamento è tra 1,41 e 1,42. E andando avanti, considerando i decimali tra 1,41 e 1,42 con tre cifre decimali, otterremo che 1,414 al quadrato è minore di 2 e 1,415 al quadrato è maggiore di 2. Quindi radice quadrata di 2 sarà tra 1,414 e 1,415. Ma in questo modo non finiremo mai. Quando risolviamo un problema, però, a volte, è comodo arrotondare i numeri irrazionali con numeri decimali finiti. Ah, è vero. Immagino che, per esempio, nel caso del foglio, il rapporto tra base e altezza non sia proprio radice quadrata di 2, ma sarà un numero che lo arrotondi. Con la costruzione appena vista, possiamo associare a radice quadrata di 2 due sequenze di numeri razionali, una che si avvicina da sinistra e una che si avvicina da destra. In questo modo potremmo costruire ogni numero irrazionale, ma anche ogni numero razionale. Consideriamo una sequenza di razionali che si avvicina da sinistra e un'altra sequenza di razionali che si avvicina da destra. È un modo formale per definire tutti i numeri. Ma quanti sono i numeri irrazionali? Sono infiniti. I più famosi sono pi greco e il numero di netero. Ah, capisco. Beh. Spero che con questo abbiamo finito tutti i numeri. Saranno finiti? Spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, cliccate mi piace e iscrivetevi al nostro canale. Vi ringraziamo per l'attenzione.